Peggy 18. Due domande veloci. Perché lo stai facendo e perché devo partire io? La gente deve sapere cosa è successo. Ah, oh, bel trucchetto. Ringrazia la Evon per questo. Allora, quando hai capito che a Redfall la situazione era brutta? Beh, ero andata con il mio ex al cinema, in amicizia. Eh, sì, è complicato. Uh, Laila. Oh, creiamola! Lasciami andare! Oh. La no! Jason, no! No! No! nostra! No! Dopodiché mi sono nascosta in facoltà finché non ho provato a raggiungere il traghetto. E Jason? Pazienta, Dev. Lo scoprirai. Comunque, bella intervista. Prepariamoci! They are in